a Tokyo, torna al successo la Kerber. Al Torai Pan Pacific Open, torneo in corso di svolgimento a Tokyo, torna a sorridere Angelico e Kerber. La Teutonica interrompe una striscia negativa lunga tre partite, da Toronto allus Open, e si prende una dolce rivincita con Naomi Osaka. Fatale alla teutonica Flushing Meadows. Un incontro, quello odierno, mai in discussione. La Kerber gioca una partita estremamente solida al servizio, lo concede un'unica volta nel secondo parziale, e riesce più volte a girare lo scambio con la sua proverbiale tenuta da fondo. In risposta, poi, la Kerber penetra specie sulla seconda della Osaka, archiviando la pratica in un'ora e 22 minuti di tennis gradevole. Per quel che riguarda i match di primo turno, occorre segnalare l'affermazione di Kurumi Nara, presente grazie ad una Vid card, con la Kazaka Putin Tseva. La Nara perde il set d'apertura per 6 giochi a 2. Conduce corsa di rimonta e si impone 64-62. 3. Le partite di qualificazione. Il derby americano premia la Bradley. Con la Collins, partita in equilibrio per un parziale, 64, nel secondo emerge la differente caratura delle due protagoniste in campo. Subesia supera la bielorussa Sasnovic. 64-63, mentre la Cepelova alza il livello al tramonto dei 2 set e doma così la Duan. Il torneo in corso di svolgimento a Tokyo è probabilmente il più interessante della settimana, accorpa infatti alcune delle migliori giocatrici del circuito. Garbine Muguruza comanda la parte alta, qui anche Caroline Vozniaki, e gode di un bai d'esordio. Attende Zio Puig. Nella parte bassa, conte Carolina Pliskova. Anche per loro un turno di riposo. La cieca osserva l'incedere di Linette e Gavrilova, possibili rivali alla seconda fermata.